Il segreto, anticipazioni spagnole, amore al capolinea Anticipazioni il segreto, puntate spagnole, l'addio di Candela. Il successo de Il segreto continua inesorabile su Canale 5 e in Spagna. Pepa tornerà a Puente Viejo? Megan Montaner. Intervistata verissimo da Silvia Toffanin, non l'ha escluso del tutto. Intanto, stando alle anticipazioni spagnole del segreto, Giulietta e Saula hanno già conquistato i telespettatori spagnoli. I due innamorati sembrano vicini alla rottura. Francesca Montenegro continua ad ostacolare il loro amore. Candela vuole andare via da Puente Viegio, si confida con Emilia che non capisce. Intanto Severo sogna un futuro felice con lei e il loro bambino. Candela vuole stare lontana da Severo, i loro continui litigi stanno diventando per lei insostenibili. Infatti, quando Severo le mostra il suo regalo, una casa nuova, Candela rimane allibita. Prima di lasciare Puente Viejo, Candela scrive una lettera d'addio a Severo e a tutti i suoi più cari amici. Intanto un nuovo personaggio arriverà al segreto, Venancia, l'ex suocera di Candela. La donna è gravemente malata. Candela fuggirà lo stesso o rimarrà a Puente Viejo per curarla? Prudencio che ha piccato l'incendio nella parte povera della cittadina spagnola, rischia di finire in carcere. Donna Francesca non è più in grado di proteggerlo. Il segreto, anticipazioni episodi spagnoli, un nuovo arrivo. Le anticipazioni spagnole del segreto svelano che Lucia, l'amica di Camila, si avvicinerà molto a Nicolà, vedovo di Mariana. Inoltre Lucia aiuterà Beatriz a mettere in risalto la sua femminilità. Lucia tenta il suicidio per smuovere Hernando dos Casas. Adela si rifiuta di sposare Carmelo perché pensa che la sua proposta di matrimonio sia uno scherzo. La rottura tra Julieta e Saul è una farsa, infatti il giovane inizia i lavori alla fattoria con la fidanzata anche se il fratello Prudencio non è d'accordo. Intanto donna Francesca è sempre paralizzata dopo l'ictus che l'ha colpita, si riprenderà? Caridad, la sorella di Fe, è morta davvero? Francesca e Fe hanno nascosto il cadavere ma all'ignaro Mauricio hanno raccontato una bugia. Caridad si è ricoverata in un sanatorio per risolvere il problema alla gamba. Ma il servitore della Montenegro scopre che non è vero. Cos'altro accadrà a Puente Viejo nelle prossime puntate del Segreto? Intanto in Italia Sole è morta da poco, Lucas ha deciso di trasferirsi a Madrid. Candela è in fin di vita severo e severo è disperato. Cristo Cristobal sta per tornare e seminare di nuovo terrore in città. Dopo le nozze e la fuga, nuovi colpi di scena attendono i telespettatori del Segreto.